Le telecamere del giornale di Casoria si trovano nel centro giovanile di Secondigliano Sandro Pertini, luogo culturale e di ricreazione per bambini e giovani dove il LARSEC, laboratorio di riscossa secondiglianese presente in piazza Luigi di Nocera, ha organizzato la prima giornata del corso per piccoli pasticceri, in cui i bambini si sono cimentati per la prima volta con uova e farina nella preparazione di biscotti, grazie alla supervisione della pasticcera Francesca Arduino, in arte Madame Volpe. Insieme a lei abbiamo intervistato inoltre una delle fondatrici dell'ARSEC, Chiara Capasso. Allora, noi siamo praticamente, abbiamo organizzato, anzi, un laboratorio di pasticceria per bambini dai 5 ai 13 anni. E in che cosa consiste? Abbiamo la nostra Francesca che è una pasticcera proprio nella vita, questo è il suo mestiere e ha deciso di insomma, dedicarci del tempo ogni martedì dalle 4 alle 6 um, insegnerà chiaramente ad ogni lezione ci sarà comunque un. verrà spiegato insomma, tutto un procedimento ad esempio oggi è la giornata dei biscotti glassati, la settimana prossima sarà dei muffin e via dicendo. Quindi è un modo per uh, insegnare comunque ai bambini o quantomeno far capire che ci sono delle alternative, che uh, sperare che magari possano appassionarsi ad uh, essere poi qualche no, potrebbe anche diventare poi il mestiere diciamo della nella loro vita. Però la cosa principale è che devono divertirsi. Quindi l'obiettivo è imparare, però potersi anche divertire e trascorrere due ore con altri coetanei e quindi stare in totale spensieratezza. La, la risposta è veramente positiva. Noi diciamo che il primo vero laboratorio è stato il laboratorio di pizzeria. Uh, perché precedentemente c'è stato quello di informatica che ha avuto comunque una risposta diciamo minore rispetto a quello di pizzeria con la festa del laboratorio di pizzeria in realtà le stesse mamme dei bambini uh, quando poi ci siamo salutati ci hanno lasciato i loro numeri di telefono dicendoci di chiamarle immediatamente quindi noi così abbiamo fatto, come abbiamo iniziato quello di pasticceria, immediatamente le abbiamo chiamate e sono venute tutte diciamo, in, in massa, quindi la risposta è veramente positiva. Sono lì in attesa poi delle nuove diciamo, proposte e di nuovi laboratori. In effetti noi siamo tutti ragazzi, abbiamo essenzialmente dai 18 ai 29-30 anni. Per lo più siamo studenti, sono in pochissime quelli che lavorano, quindi chiaramente la condizione dello studente non è di chi dispone diciamo, in termini finanziari di grandi risorse, di risorse, quindi noi ci autofinanziamo, tutto quello che facciamo sono soldi cacciati da noi, non abbiamo nessuno alle nostre spalle, non c'è nel partito politico, non c'è veramente assolutamente nessuno quindi è, è un modo fondamentalmente per, far, per iniziare a far parlare di secondiano però questa volta insomma bene quindi secondiano che non è soltanto fatto di camorra non è soltanto fatto di faide non c'è soltanto in civiltà ma ci sono un gruppo di ragazzi che stanno insomma, cercando di, di fare qualcosa per questo quartiere e in realtà non, non ne abbiamo allora a parte il fatto che già maggio e giugno saranno due mesi molto molto intensi a giugno ci sarà giugno giovani quindi insomma non voglio ancora svelare nulla ma saranno veramente due mesi molto molto molto intensi ah, con l'associazione L'ho che ho conosciuto tramite un'amica mi ha fatto molto piacere avere, eh, eh, appunto conoscere questa associazione e parteciparvi eh, mettendo appunto le mie capacità a servizio appunto di, eh, dei bambini qui di Secondigliano, Io, anch'io vivo qui e so perfettamente cosa significa eh, non avere uno spazio dove giocare uno svago insomma quindi fare qualcosa per tenerli impegnati per non tenerli tutto il tempo davanti alla televisione davanti al computer eh, e a videogiochi simili mm, mi faceva veramente molto piacere fare questa cosa eh, ed è stata come prima lezione veramente una bella esperienza quindi, diciamo che non vedo l'ora che arrivi martedì prossimo a dire il vero perché sono... sì sì, mi è piaciuto molto, anche perché ho visto i bambini veramente impegnati. Non c'è stato bisogno di fare uh, capriole, mh, giochi magici per tenerli attenti, insomma, sono, sono anche Sì, si sono divertiti e sono rimasti attenti, con tutto che comunque avevano anche età molto differenti tra di loro. Eh, mi ha fatto veramente molto mi ha stupita, nonostante appunto la mia esperienza di animazione quasi decennale che ho sì, continuato. A... Mi ha veramente stupita vederli vederli così attenti per due ore facendo fondamentalmente mh, tutto un percorso però fermi, ah. sì disciplinato, disciplinato, tutto molto male. contenuto però veramente sono rimasta piacevolmente colpita davvero, quindi l'età non... Non, in, non incide insomma in questa cosa? Eh, sì, no, è anche appunto quella, mh, quella manualità, perché io credo che sì, effettivamente con lo studio si può arrivare a grandi livelli, però eh, ognuno di noi ha insito qualche, qualche capacità, quindi c'è cioè, chi. E io l'ho intravista, sì, ho intravisto questa capacità insida, infatti mi farebbe piacere se grazie a questo corso magari potessero incominciare a pensare un poco a che cosa fare da grande, immaginare di fare i pochi pasticceri, sì, sì ma che bello. per me ogni dolce è una, una dimostrazione d'affetto. Sì, sì, io spero infatti vivamente che loro con la ricetta che gli ho dato ri, ri, rifacciano, ripropongano questa ricetta ai genitori a casa, eh, magari, magari, sì, no, magari appunto potrebbero coglierla anche come, come uh, un'esperienza da fare insieme ai genitori, quindi approfittare di questa cosa per fare qualcosa insieme, perché io capisco che in questo periodo si va sempre più uh, di fretta, non si, tempo, non si ha mai tempo per le persone uh, e purtroppo anche in famiglia è così. Quindi io Spero che con questa cosa ci si possa riappropriare un poco del tempo, del tempo passato bene, del tempo passato in famiglia.